Allora, spero che in questa maniera si possa vedere meglio e di essere abbastanza stabile, perché in realtà ho il cellulare incastrato nel collo. Allora, con i ferri tradizionali siamo abituati a tenere il filo sulla destra, quindi come si lavora il punto dritto è molto semplice, la punta destra si infila nel punto del sotto al ferro sinistra e con la mano destra non facciamo altro che fare questo giro in modo da prendere il punto in questa maniera. Con i ferri circolari si lavora alla tedesca o alla continentale, scusate, qui non mi dà fastidio, tenendo il filo sulla sinistra. Come si procede è molto semplice. Allora il filo, lo per la tensione, lo si arrotola un paio di volte sul dito indice e si lavora in questa maniera. Per il resto il punto dritto è uguale. Si prende la punta destra, la si infila sotto il ferro sinistro in questa maniera. Quindi sbuca così, giusto per farvi vedere. Si prende il filo così e lo si fa a sbucare sopra al ferro sinistro. E il punto l'abbiamo fatto, ve lo faccio rivedere. Quindi la punta destra va dentro nel punto sotto al ferro sinistro. Col dito indice ehm, sinistro, scusate, mi è scappato il filo con il punto con il dito indice sinistro si arrotola il filo intorno alla punta e si sbuca fuori ve lo faccio rivedere quindi punta destra sotto al, pun al ferro sinistro si arrotola il filo con il dito indice e si tira perché si tiene il filo in questa maniera? si tiene il filo in questa maniera per la tensione per avere un lavoro più omogeneo nel dritto se vi siete scomodo potete anche tenerlo in questa maniera non è un problema l'importante è più che altro per il rovescio per il resto se il lavoro lo tenete così eh, si lavora esattamente come i ferri tradizionali è solo che eh, appunto avete il filo a sinistra anziché a destra adesso siamo sul rovescio del lavoro se vi ricordate questo è il dritto, l'abbiamo visto l'altra volta questo è il rovescio andiamo a fare la maglia rasata si fa appunto il rovescio quindi riportiamo il filo sul nostro dito indice in questa maniera e qua vi torna veramente comodo tenerlo così e si lavora esattamente eh, come nei ferri tradizionali quindi punta destra sopra al ferro sinistro quindi si va a prendere in questa maniera quindi punta destra con l'indice vedete lo arrotolate e passate sotto al ferro e fate cadere il punto ve lo faccio rivedere punta destra sopra punta sinistra arrotolate il filo in questa maniera piegate e ruotate un pochino la manina Agevolare, eh, del, um, quindi per agevolare il nuovo filo, il nuovo punto sul ferro destro e l'uscita del ferro sinistro. Vi serve un pochino di pratica, vedete, questo è il movimento corretto da fare. Poi, ripeto, ognuno fa come crede. Se non riuscite potete tranquillamente lavorare eh, della maniera tradizionale. Io mi, mi trovo molto comodo in questa maniera e quindi rispondete che io spesso anche sui ferri tradizionali lavoro. Quindi a questo punto siamo arrivati alla fine del nostro ferro e abbiamo tenuto la maglia rasata. quella che abbiamo tenuto con, se vi ricordate l'altra volta, i ferri, eh, quelli tradizionali. Terzo ferro, lavoriamo ancora dritto, quindi il nostro filo sempre così, punta punta sinistra sotto alla punta, scusate, in punta destra sotto alla punta sinistra, andiamo a pescare il filo e tiriamo. Qui vedete voi, insomma, come vi è più comodo. Io a volte, a volte faccio anche così, eh vedete voi come vi è, com è più comodo l'importante il movimento è proprio questo l'importante è prendere un pochino la mano io vi consiglio di, di usare un vecchio gomitolo e di provare i punti come vi ho fatto io perché non c'è nulla di più semplice che provare i punti perché mh, alla fine col vecchio gomitolo tanto magari non ci fate niente in compenso vi torna utile per imparare se non siete sicure perché se siete se provate subito con un progetto eh, magari più le volte che vi sfate che fate e a me almeno per me eh, questo è il consiglio mh, migliore che io abbia potuto avere e, e basta io come vedete non sollevo neanche più di quel tanto il dito perché mi trovo più comoda così poi in realtà se vogliamo fare le sofistiche il dito dovrete stare così come vedete voi come siete più comodi e questo è quanto io spero che questo video vi possa essere utile spero di essere stata chiara se no nel caso ditemelo che lo rifaccio in maniera diversa e, e questo è quanto questo è il nostro risultato la nostra maglia rasata vedete se non tante piccole truccioline e in questa maniera potete iniziare a fare i vostri lavori sui fari circolari. Non è difficile, ci vuole solo un pochino di pratica. Con questo io vi saluto, vi mando un bacione e a presto, al prossimo video, ciao!